Salve e benvenuti nel mio canale, oggi parleremo di un prodotto veramente fantastico sempre del marchio Sherry, si tratta di acqua di luce, acqua di luce matte, acqua di luce saten e acqua di luce gold, acqua di luce con l'estratto bio di melograno e con il suo piacevole profumo di zagara e mandorla dona una sensazione di meravigliosa freschezza si applica sia come rinfrescante giornaliero anche sulla pelle truccata sia come base preparatrice per il trucco Acqua di luce satin si arricchisce di finissimi pigmenti iridescenti che donano un finish brillante ma delicato al suo interno una vera perla micronizzata che dona una luminosità persistente a viso, collo, decolleté e total body Acqua di luce Gold si veste di oro 24 carati, infinite sfumature sul volto e sul corpo. L'oro migliora l'elasticità della pelle e dona una rinnovata carnagione luminosa. Aiuta a rafforzare la barriera naturale della pelle contro gli stress ambientali. La pelle apparirà più uniforme e levigata. Grazie per la visione, spero che vi siate divertiti e niente, arrivederci al prossimo video. Un bacio!